Sapete, al diavolo non piace che noi siamo qua. Il diavolo ci vorrebbe uccidere e distruggere. E ieri notte c'è stata il famoso uh, Halloween, come dice qualcuno, o la notte delle streghe, in cui molti si radunano per pregare contro le chiese cristiane, non tribali. Però Dio ci ha dato la vittoria. Amen. Amen. Sopra ogni cosa. Amen. Quindi è normale che in questo periodo siete stati attaccati, o avete subito attacchi, o vi sentite attaccati, è una cosa assolutamente normale. Amen? Amen. Dio però ci ha dato la vittoria. Amen. Di Dio. E veramente sono anche felice finalmente di stare po' a casa mia. Amen. è stata veramente un po' una faticaccia e infatti stiamo veramente in mezzi distrutti però siamo qua stamattina siamo stati nella chiesa di Pomigliano D'Arco, dove il Signore ha toccato il cuore di una donna nuova che è venuta in chiesa una giovane donna, ha dato la vita al Signore Gesù Dio che ha parlato anche profeticamente di alcune situazioni della sua casa, della sua famiglia pensare a piangere eh, credo che vedremo un'opera grande nella sua vita. Mm -hmm. E quando le persone sono colpite da parole profetiche, di fatti che sanno solo loro, neanche la sorella che l'aveva portata in chiesa sapeva quello che lei stava vivendo in quel momento. Quando la parola profetica parla, come dice la Bibbia, le persone dicono allora è Dio veramente è mezzo a voi mm -hmm. me. mm -hmm. E Dio continua a fare: cosa continua a fare? Miracoli l'ha fatto a Milano, l'ha fatto quando siamo tornati continua a farlo. Amen. Amen. Possiamo anche accomodarci così, riposate un po'. Siamo in tempi particolari, siamo in un cambiamento di tempi. E questo è quello di cui vogliamo parlare questa sera. Il Signore ci sta parlando attraverso anche molte parole profetiche, che anche la Chiesa nostra è entrata in un cambio di tempi e vogliamo leggere insieme i numeri capitolo 13 dal verso 17 al verso 24 perché questa sera parleremo del cambio di tempi. il Signore mi ha detto viene un cambio di tempo per la nostra Chiesa viene un cambio di tempo per la nostra vita sta arrivando probabilmente avremo qualche buona notizia già prima della fine di questo mese io non so Dio con cosa ha preparato ma da tutte le parti arrivano Notizie profetiche che qualcosa di grosso sta è in arrivo. Amen. Amen. Quindi ci aspettiamo qualcosa già prima dell'anniversario o durante l'anniversario, qualche Amen. bella sorpresa, qualche bel regalo del Signore. Amen. Amen. Amen. Perché stiamo in fase di cambio di tempi, non tempo di cambiamento, ma cambiamento di tempo. Amen. Quindi vogliamo leggere insieme i numeri, in capitolo 13, dal verso 17 al verso 24 la Bibbia dice così Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro salite di qui nel Negev poi salite nella ragione ammettosa per vedere com'è il paese se il popolo che abita è forte o è debole e sicuro o numeroso come il paese che abita se buono o cattivo e come sono le città in cui abita se siano accampamenti o luoghi fortificati e come la terra se grassa o magra se vi siano alberi o no siate coraggiosi e portate dei frutti del paese era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva quelli dunque salirono e esplorarono il paese di Zin fino a Rehob, entrando per la parte di Amat. Salirono attraverso il Negev e andarono fino a Hebron, dove erano Aiman, Seshai, Tamai, discendenti di Anak. Ora Hebron era stata edificata sette anni prima di Soan in Egitto. Giunsero quindi fino alla valle esco dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in due con una stanga e presero anche delle benegrane e dei fichi, quell'uomo fu chiamato valle di esco a motivo del grappolo d'uva che i figli di Israele vi tagliarono, Amen. misero un nome in una valle per un motivo trovare una frutta così bella, così grande, che addirittura per doverla portare ci volevano due persone. Non era un frutto normale, era qualcosa di enorme. E questa sera vi vorrei far capire quando era grande. Ciro, Michele, se potete venire un attimo qua. Pensate che questo campo era così grande che ci volevano due persone. Ora, considerate che gli ebrei non erano di statura molto alta, quindi Michele era bene la loro statura, anche perché davanti ai giganti loro si sentivano come delle cavallette. E quindi per portarlo dovevano mettersi in fine Diana, con una strada di legno, e in mezzo c'era un grappolo di uva. Era talmente tanto pesante che ci volevano due persone, per Portarlo. cioè una persona da sola non riusciva a portarlo, quindi immaginate che fossi cioè un po' più di spazio, immaginate questo grappolo di uva quando doveva essere grande, a me? A me, a me. <ride> grazie, quindi immaginate che facce sorprese quando le persone videro tornare questi esploratori con l'uva così, dopo che loro avevano attraversato. era la manna e la manna che cos'era? era un seme di una pianta che la mattina loro trovavano da questa pallina piccolina che raccoglievano in grande quantità facevano delle farine con queste farine facevano il pane basta, non c'era più niente ogni tanto arrivava l'acqua ogni tanto arrivava un po' di carne però nella sostanza non ci stava niente da mangiare c'era il latte delle pecore, c'era qualche altra cosina però nella sostanza non c'era niente e loro vedono arrivare questi due con questo grappolo enorme di era la promessa di Dio mm. sapete le promesse che Dio dà non sono promesse di sopravvivenza ma sono promesse di prosperità Amen. quando loro stavano nel deserto quello che loro stavano vivendo era la sopravvivenza di Dio cioè ogni giorno Dio dava che le persone non lo potevano conservare se lo conservavano il giorno dopo che ha fatto i verni doveva essere preso quella giornata e consumato quella giornata il pane quotidiano ma qua Dio gli fa vedere qualcosa di nuovo dice io vi farò andare in una terra dove ci stanno dei frutti enormi però la cosa più grande, sapete qual era? è che quei campi non li avevano piantati loro non l'avevano curata loro quelle vigne non avevano fatto loro niente Dio gli stava per dare qualcosa che loro non avevano fatto assolutamente niente per ricevere ma per la sua fedeltà vedete questa vigna, questo pezzo di uva che arriva rappresenta un cambiamento di tempo non un tempo di cambiamento ma un cambiamento di tempo perché i tempi di cambiamenti sono dei tempi in cui tu devi cambiare come persona sono dei tempi in cui Dio lavora il tuo carattere la tua vita e lo fa attraverso il deserto attraverso le prove, attraverso le difficoltà ma quando viene un cambio di tempo cambiano le cose che sono intorno a te per cui Dio ti promete tutte le cose che sono intorno a te tutte le cose necessarie e te le dà in sopra abbondanza Amen. c'è un cambiamento di tempo non è più la stessa cosa di prima lo stesso, lo stesso segnale lo dice Gesù, questo tracolo 2 era un segnale e dice la Bibbia che il primo miracolo che Gesù fece era un principio di segnale, un principio dei miracoli. Quando Gesù cambiò l'acqua in vino, sapete stavano facendo un matrimonio, mentre stavano facendo il matrimonio, ad un certo punto finì il vino e là il problema quando finiva il vino era pesante come capita con alcune persone che conosciamo che bevono, finisce il vino eh, guai, è grosso allora era finito il vino quindi il problema era serio perché tutta la festa poteva andare male tutto quello che era la giornata migliore di quei due sposi poteva essere rovinato ma sapete che cosa successe? Gesù cambiò l'acqua e il vino E che non è che Gesù cambiò poca acqua non è che diede il vino giusto per arrivare alla fine del pranzo ma Gesù cambiò in circa fatti alla mano 5.000 litri di acqua in vino che era anche vino di buona qualità non era vino economico cioè praticamente quella persona che aveva quegli gli otri si ritrovò ricca Immaginate quanto può costare oggi una buona bottiglia di vino in un'oteca, in un posto dove vendono il vino, un litro di vino quanto può costare? datevi il numero. Non lo so, un buon vino, un vino da matrimonio, non stiamo parlando di un vino da tavola. 5 euro un vino da matrimonio. 10 euro a bottiglia. Allora diciamo 10 euro più di più. Mario, tu che sei esperto? Anche di più, anche sui 30 euro. 30 euro a bottiglia vabbè diciamo 10, tagliamo in mezzo 20 euro a bottiglia 20 euro al litro moltiplicate per 5000 no, non è no, no, non a litro perché adesso la bottiglia di 700 anni vabbè facciamo un conto basso 20 euro al litro moltiplicato per 5000 litri di quanti soldi stiamo parlando? Eh, dobbiamo parlare una moneta che si sta già all'epoca è un, un raffronto con la moneta di oggi con la moneta dell'epoca anche allora il vino del matrimonio costava ma non costava e non è che loro consumarono in quel banchetto tutti gli altri 5.000 litri. cioè Gesù stava dimostrando facendo un segno di un cambiamento di tempo da un tempo in cui si arrivava stretti stretti alla fine della cena ad un tempo in cui le cose sopravanzavano. La Bibbia dice che noi saremo testa e non saremo coda. la Bibbia dice che noi daremo in prestito e non prenderemo in prestito, la Bibbia dice che Dio ci benedirà e ci benedirà in sovra abbondanza, perché questo è il piano di Dio, il piano di Dio non è che noi viviamo una vita giusta giusta, ma che noi viviamo una vita sovrabbondante, abbondante e anche questo fu il segno che Gesù diede ai suoi discepoli durante queste nozze, un cambiamento di tempo un tempo in cui Dio avrebbe provveduto in maniera soprannaturale senza che le persone avessero fatto niente sapete il popolo di Israele il giorno prima dormiva nelle tende nel deserto e il giorno dopo si trovò a dormire nelle case di pietra però erano case che loro non avevano costruito. si trovò a mangiare della frutta che non avevano piantato degli animali che non avevano cresciuto pensate che cosa grande che fa Dio per il suo popolo. E Dio ci sta dicendo che sta per arrivare un cambio di tempo per la nostra vita. Un cambiamento di tempo, non più un tempo di cambiamento, ma un cambiamento del tempo. Le cose che cambieranno sono le circostanze che sono intorno a te. Non sarà più necessario predicare tanto la parola di Dio basterà una parola e la gente si converte stamattina l'abbiamo vista due minuti ha cercato il Signore questa ragazza Dio l'ha toccato il cuore e noi siamo sicuri che questa donna porterà frutto per la parola di Dio Dio stesso li sta mandando in chiesa persone vicina, le persone che vanno vicino Posso venire in chiesa c'è un cambiamento però per entrare in questo cambiamento noi dobbiamo essere pronti sapete quando questi eh, esploratori andavano erano dicevamo di piccola statura incontrarono i figli di Anak che erano dei giganti 3 metri e mezzo 4 metri e loro da un metro e mezzo guardavano questi giganti e sembravano delle cavallette avevano paura ed era giusto era normale perché erano grandi vivevano in delle città fortificate vivevano in delle città enormi con mura altissime sembrava che tutto era contro di loro però Dio era con loro e quando tutto sembra che è contro di te, sappi che Dio è con te e se tu vuole basta a Dio il sì e la situazione intorno a te cambia è Dio che diede a loro una terra e Dio che farà una cosa nuova. Come dice Zaccaria 4:6, non per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio. Amen. Amen. Amen. E allora facciamo una al Signore. Salve. Amen. Alleluia. Amen. Quindi c'è un tempo di cambiamento, un tempo in cui viene abbondanza. Come dice Gioia al capitolo 2, l'Eterno risponderà. Ecco, io vi mando lo grano. E odio sarete saziati e non sarete più lo schermo delle nazioni. Amè. Giovine quindi, figli di Sion, rallegratevi perché il Signore vi darà la prima pioggia e farà cadere per voi la pioggia, la prima pioggia e l'ultima pioggia del primo mese. Le aie saranno piene di grano, i dini traboscheranno di mosto e di olio. Così vi ricompenserò delle annate che hanno divorato la cavalletta, la larva della cavalletta, la logusta e il bruco. Un es grande esercito che avevo mandato contro di voi. Voi mangerete in abbondanza e sarete saziati. Loderete il nome dell'Eterno, che è il vostro Dio che per voi ha fatto meraviglie e non sarete mai più coperti di vergogna. Allora riconoscerete che io sono in mezzo a Israele che sono un eterno che non c'è un altro e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri vecchi faranno sogni i vostri giovani avranno visioni, in quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve farò prodigi nei cieli sulla terra il sole sarà mutato in tenebre la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno, e avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Amen. Amen. Questo è un tempo di cambiamento, tempo di prosperità, di benedizioni, doni spirituali, tempo in cui Dio apre visioni, liberazioni, profezie, sogni, tempi di grande, grande benedizione però per entrare in questi tempi dobbiamo permettere a Dio di fare un lavoro, sapete la Bibbia dice che il vino nuovo va messo negli chioteri, e quindi questo significa che Dio fa una cosa nuova, Dio manda un cambiamento, ma noi dobbiamo essere pronti al cambiamento, dobbiamo essere disposti a cambiare, quando gli esploratori tornarono, Dieci dicevano no, qua le cose non stanno bene, due dicevano no ce la possiamo fare, andiamo e vinciamo. Purtroppo i dieci prevassero e il popolo ebbe paura. E sapete molte volte le persone non sono disposte ad entrare nella terra promessa. Vogliono vivere nella situazione in cui vivono adesso, nei problemi, nelle difficoltà, nelle situazioni familiari, nelle loro situazioni di vita. Perché? Perché non sono disposti a fare quel passo di fede, a fare quel cambiamento necessario che ti permette di entrare nella terra promessa. Sapete, quel giorno costò al popolo 40 anni. Dio apre una finestra per un tempo determinato. Al popolo di Israele disse: andate e conquistate. Una giornata. Loro si rifiutarono di andare e quella porta si chiuse c'è un tempo che Dio ti dà per cambiare quello che tu sei Amen. prima di poter entrare nella terra promessa se il popolo di Israele fosse cambiato allora quello stesso anno avrebbe mangiato del frutto ma invece si indurì il cuore e dovette vagare nel deserto 40 anni dice la Bibbia finché tutta la vecchia generazione non morì perché? perché non riusciva a cambiare allora Dio alza una nuova generazione con una mentalità diversa per vincere la vera promessa ma noi non vogliamo che Dio passi a qualcun altro Dio deve usare noi per entrare in questa vera promessa no? e allora se sei stanco basta della sua situazione familiare della tua vita è tempo di permettere a Dio di venire e di cambiare le cose che ancora dentro di Dio non sono come lui vuole, che ancora dentro di te non vanno. Perché Dio non può dare le cose nuove, le promesse, se è vecchio può dare la sopravvivenza. Tu vedrai Dio imbattere la tua vita, ma lo vedrai pienamente soltanto quando darai pienamente il tuo cuore al Signore. Sapete, Dio è molto giusto, Dio onora quelli che lo onorano, benedice quelli che ti obbediscono. E in proporzione nella quale tu obbedisci a Dio, in quella proporzione arriva la tua benedizione. Se la conoscete, qualcosa dentro di te deve cambiare. E Dio molte volte ci chiede di fare dei cambiamenti che ci costano. Sapete quante volte abbiamo dovuto fare delle scelte che ci sono costate? Ci sono costati affetti, amici, ci sono costate economie, finanze. Però abbiamo fatto quella scelta perché Dio ce l'ha detto di farla e dopo abbiamo visto la benedizione di Dio Dio ti chiede di fare delle cose di cambiare il tuo carattere, di lasciare del peccato di mettere delle situazioni a parte di perdonare delle persone che ancora non hai perdonato di fare un cambiamento nella tua vita se tu lo fai, arriverà la benedizione ma se non lo fai, non entrerai in quella terra promessa perché Dio vuole un altro nuovo per poter mettere un vino nuovo. E se questa sera tu sei disposto a farti lavorare da Dio, allora ti metterà un vino nuovo dentro di te. Tante volte vengono, mi chiedono, pastore, ma perché non sono ancora battezzato di Spirito Santo? Dio allora non mi ama. Sì, la promessa dice la Bibbia è per tutti, ma il vino nuovo fa negli oltre nuovi. Se tu continui ad essere oltre vecchio, il vino non arriverà. Dio sta aspettando che tu cambi e siamo in tempi di cambiamento e cambio di tempi è ora di entrare alla promessa di Dio il cambiamento è come un fiume che arriva, è come il fiume di Dio sapete Ezechiele 47 e Zecchiele vede questo fiume e descrive il fiume che esce dal trono di Dio e dice che esce prima piccolo piano piano, poi cresce, cresce poi dice che diventa un fiume così forte che non si può attraversare se ti butti dentro ti porta dove lui vuole così è lo Spirito Santo lui inizia la vita l'opera sua e noi piano piano. e in base a quando noi lo facciamo operare nella nostra vita lui cresce poi arriva ad un punto che lui governa la nostra vita noi non capiamo più dove stiamo andando siamo come foglie spattute dal vento dice la Bibbia e andiamo dove forse non vorremmo ci troviamo a fare cose che non sappiamo però vediamo che Dio e ci porta dove vuole Pietro, Pietro disse Gesù quando eri giovane andavi dove volevi e facevi quello che vuoi. ma quando sarai vecchio un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi così è lo Spirito Santo la Bibbia dice che questo era quello che Dio stava dicendo per la morte di Pietro perché Pietro avrebbe dovuto dare la sua vita per il Signore allora così è l'opera dello Spirito inizia piano, inizia piano poi cresce, cresce e ti vede un fiume che vuole travolgere la tua vita però dipende da te se farai crescere il nella tua vita sapete molti iniziano nel cammino del Signore fanno il primo, sei mesi, il primo anno col Signore fuoco e fiamme, bruciano tutto e poi si fermano. passano cinque anni, dieci anni, vent'anni cinquanta anni stanno sempre là e questa è una pena quando noi vediamo persone e riconosciamo che a distanza di tempo non sono cresciuti perché non si sono fatte modellare dal Signore, stanno lì aspettando che qualcosa cambi, mentre Dio sta lì aspettando che loro cambiano. Signore, perché non cambi le situazioni? E Dio sta aspettando che loro cambiano, ma il tempo di cambio, il cambiamento di tempo arriva se tu cambi. Dio questa sera ti sta dicendo: Sei disposto a cambiare? Sei disposto a cambiare? sei disposto a mettere da parte le cose che ancora non puoi dare nella tua vita, quelle cose che ancora vieni con gelosia, a che ti servono? Perché vuoi continuare ancora con la tua vecchia vita? No vabbè ma io ho dato già questa grande cosa al Signore, il 50% della mia vita appartiene a Lui, non è abbastanza ah no ma io ho dato anche quest'altro al Signore e adesso do anche la decima a Dio e adesso faccio anche questo e ci do l'80% al Signore non è abbastanza no ma io faccio tanto eh, con il 99% della mia vita al Signore non basta Dio vuole tutta la tua vita vuole tutto il tuo cuore non solo una parte non possiamo servire a Dio e a una dice la Bibbia perché io ho non serviremo a nessuno bene, o amerimo uno o nemmeno l'altro non c'è possibilità di camminare in mezzo O il cuore al 100% con Dio, anche che ci costi la vita oppure è meglio che ce ne diamo nel mondo perché stiamo perdendo solo tempo Dio vuole cose grandi per noi ha preparato grandi benedizioni, grandi cose una terra promessa ci aspetta con grandi cose ma siamo disposti a cambiare questa è la sfida di questa sera, che la parola di Dio vi sta mandando. Gesù questa sera vi sta dicendo, sei disposto a cambiare, sei disposto a darmi la tua vita, al 100%. Anche se questo ti porterà nei paesi islamici, dove ti taglieranno la testa, o ti porterà chissà dove a fare chissà cosa. Sapete, un pacco a sorpresa quando continua, quando si aprono non si sa mai dove si va a finire. Tanti fratelli e tanti sono, Signore, ti prego, mandami in Africa, non lo dire perché poi quando passano gli anni che vengono in Africa, no, Signore, proprio in Africa. perché noi non ci ricordiamo, ma Dio con parola se la ricorda. Signore, ti prego, mandami, dovunque tu andrai, Signore, mi mandi, ok, vai a Polo Nord, no, Signore, va a Polo Nord, fa freddo non è meglio i canali sotto un bel ombrellone a predicare il pangelo tutto per Dio Gesù non ha dato solo il 50% del suo sangue o l'80% o il 99% del suo sangue ma tutto il suo sangue è stato sparso su quella luce per i nostri peccati e lui richiede da noi la nostra fedeltà la nostra obbedienza, un cambiamento reale al 100%. Allora questa sera dobbiamo avere un momento per spiegare. Amen. Amen.